Nuova viabilità in via Portuense e Viale Marconi, indette le gare per realizzare due corsie preferenziali riservate a bus e taxi e una bike lane su Viale Marconi. Le due importanti arterie della città cambieranno aspetto donando un nuovo volto a gran parte del quadrante sud di Roma. I parcometri Pay ⁇ Go vendono biglietti ATAC. Con l'aggiornamento della funzione Pay ⁇ Go in 1000 parcometri di Roma è ora possibile comprare i titoli di viaggio ATAC in qualsiasi momento, tutti i giorni della settimana. È così che raddoppiano arrivando a 2200 i punti vendita dove poter ricaricare le tessere ATAC. Piano freddo sono 1533 i posti messi a disposizione da Roma Capitale per accogliere le persone senza dimora, potenziato il sistema di assistenza dopo il forte abbassamento delle temperature, garantita l'apertura di strutture presso Termini, Tiburtina, Casa di Riposo Roma 3 e presso le stazioni metro Piramide e Flaminio.